Mi avete richiesto di giocare al nuovo Ciu, Ciu Charles E io ho deciso di accettare la sfida Ma aggiungo che se mi spavento perdo 100 euro ogni volta E partiamo da 1000. Vi avverto che c'è qualcuno in casa mia che mi sta tirando degli oggetti Quindi in questo video purtroppo ci saranno oggetti che mi voleranno addosso Voi ignorateli Oh wow ho preso un fucile Marco smettila Basta Basta Marco Veramente sono stufo Marco Sono stufo anche di te Francesco No, non ti permettere Ora capite perché tengo il cappuccio Mi dicono eh Ma perché tieni il cappuccio? Il cappuccio lo tengo perché c'è gente che mi tira cose in casa mia Comunque non si vede proprio niente eh. Allora che cosa abbiamo qua? Sto sentendo un mostro Io direi che posso andare a cacciarlo mi scusi signora, non volevo. Se ora vedete meglio è perché ho alzato un po' la luminosità. Perché effettivamente non si vede niente. Dice: Ciao, è bello conoscere qualcuno qui. Ma perché un cuc, mini Charles in mano? Um, 800 euro. Oh mio dio, mi sono spaventato. Um, um, um, um, uh, dice che è speciale questo Charles, Ma a me non fa paura, assolutamente no. <structures> ah, smettila, stretta la pizza. Non mi sono spaventato, assolutamente. No. Comunque, non vale se mi spaventa, strizza la pizza, Marco e Mayanna. Basta, devo spaventarmi solo per il gioco perché non posso perdere i miei soldi. Wow. Comunque, questo gioco è veramente misterioso. Io non l'ho mai giocato. Mi fa così tanta. Mh, coraggio. Io ho tanto coraggio. <ride> Ovviamente, non ho paura, ho detto non ho paura. Quindi, um, i miei soldi sono ancora intatti. Boh, non mi ricordo più a quanto sono, 700, 800, non mi ricordo, però comunque ah, Perché quella è stata una piccola distrazione uh, uh, La madonna, la madonna, no no no, vai via Che schifo. Mm, 600. 600, Andiamo avanti Qua ci sono altri tizi brutti Che secondo me, allora io devo, devo capire che caspita di misteri ci sono qua comunque Perché va bene che questo video sarebbe tipo una sorta uh. di sfida Però è sempre bello cercare se di capire che cosa succede, no? E a quanto ho capito, qua è importante anche cercare di prendersi le munizioni Cosa c'è qua sotto? Non capisco, non comprendo Boh, vabbè, suppongo che debba andare qua, via Oh, ho avuto ragione E qua praticamente c'è un signore Ma lei cosa vuole da me, mi scusi? Silenzio, strizza la pizza Mamma mia Ultima volta che vi ripeto di smetterla Di tirarmi cose in faccia Strizza la pizza e lì la smetta di parlare, per favore, non mi interessa delle sue, dei suoi discorsi filosofici di fisica molecolare. Basta, se ne vada via. Bene, è ancora più buio di quanto di prima, comunque. Via! Brutto, fai schifo! Madonna santa, che brutto che era. Oh, qualcosa mi dice di non andare su questa strada. Raga, io lo vedo solo là da voi. Qua non si vede da, da me. Mi vengo a piangere, raga, per questa paura. Perché... Ah! Mi sa che io arriverò a zero, palese, cioè, raga. Ma poi perché ci sono dei mini Chuchu Charles? Cioè, com'è possibile? Io sapevo... Conoscevo il Chuchu Charles è enorme, quello brutto. Ma non sapevo che ci fossero i mini Chuchu Charles. Allora, vai via. Non ti conosco, ciao. Um, ok, perfetto. Dobbiamo capire effettivamente dove, dove si va. Perché qua io non capisco dove si va. Cioè, è, è, mi spaventa anche molto questo gioco, a dirla tutta. Cioè, non mi... Cioè, dico... Generalmente parlando mi spaventa. Io adesso non sono spaventato. Ma che se... Oh, mi scusi, mi scusi. No, no, no, no, non mi spari. No. Per favore. Perché lei... Raga, ma come è successo? Potete dirmi come è successo? No, vai via Allora, io voglio capire come è successo Che c'era una donna armata No, no, no, no, no, no, no, no, no Scappa, scappa, scappa, scappa Ho bisogno di trovare altre munizioni, raga Perché le mie munizioni stanno purtroppo terminando Siamo al limite qua Qua ci sono, sì, altre munizioni Queste non sono munizioni, vero? Non sono munizioni Oh mio Dio, lei è brutta No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Dai, per favore, ma perché quest'arma non spara? È un problema se non spara questa. Uh. Uh. <ride> uh. uh. uh. uh. Ma cosa è successo? Sono caduto fuori dalla mappa. Possiamo sicuramente andare avanti. Uh, sono di nuovo qua. Spero questa volta però di non cadere fuori dalla mappa E spero di capire effettivamente cosa io devo fare Perché davvero, a parte che c'è di nuovo la signora che mi spara in faccia Scusi Può andarsene per favore, io non la conosco no, no, no, no, no, per favore Comunque ora qua riesco a vedere meglio Qua praticamente c'è Chuchu Charles e tipo c'è il progetto di un treno, se vedete. Non capisco effettivamente bene a che cosa serviva. Magari andando da questa parte... Non so, vediamo. Ah, sì, si sì, continua forse qua. Forse. Forse. Ah, c'è una signora. Mi scusi, mi scusi, no. Lei non, non deve e non può farmi niente, assolutamente. Però dai, sono contento che stiamo continuando. Allora, praticamente qua c'è una strada, dai, che figata. Cioè, è veramente spaventoso questo gioco, comunque. Non bastava strizzare la pizza e Marco e Aurelio. E, e là c'è la signora... Che sta aspettando proprio me. Ok, per fortuna. <ride> Quello è Chuchu Charles gigante. Oh mio dio, tu Tu brutto mostro delle marianne. Eh, ma non sai può uccidere, mi sa, vero? Eh, perché mi sta puntando, eh, ma ha visto, mi sa. Ma poi perché c'è una signora che mi spara di nuovo? Ok, almeno la signora è andata. Per favore, non mi uccidere, Ciuchu Charles. Siamo oh. migliori amici E te, per favore. No, dai, ti prego, no, non mi uccidere. Però è morto subito, bene No, c'è di nuovo la signora, però vai via, vai via, via Ok, perfetto Ricaricati Forse ce la possiamo fare Io devo a volte guardare dall'altra parte Perché praticamente sull'altro schermo C'è quello che vedete praticamente voi E quello che vedete voi è molto più luminoso Di quello che vedo io Il che è positivo È, è tipo un modo per citare, no? Questo gioco praticamente non si vede E Gi Già comunque voi non vedete niente Figuriamoci io Che non vedo ancora peggio proprio Zero, zero, zero Comunque dai Almeno no, cioè non mi lamento, no? Bene Andiamo avanti Mi servono munizioni assolutamente Perché le munizioni qua sono veramente fondamentali Io credo che ci sia anche l'aspetto dell'arma, no? Cioè no, dell'arma del, del, del Tipo del medikit Comunque di, di qualcosa per curarsi Perché ho visto che ci sono dei medikit Però io non so come usarli, raga Ho premuto tutti i tasti della tastiera non so come usarli. Qua c'era un mini ciucciucciarsi. Qua si salgono le, sca le scale. Però non mi fido, perché poi quel si è scappato invece di andarsene. Come mai? Questo è un indicatore di qualcosa, potrebbe essere. Eh, dove andiamo, raga? Questo gioco è enorme, mi sa. Oh, Strizza la pezza! Mannaggia, lui, che ci si mette pure lui. Pure lui ci si mette. Una volta non è stato né Aurelio né Marco. Però Aurelio mi piace come non... Comunque guardate qua, che caspita sono queste cose Cioè, ehm, wow Posso dire che sono Cioè questo gioco, è. devo dire, fatto benino Come non detto Rai, Che caspita è sta roba Mi, mi dice che è tipo Horde mod, che poi non so cosa voglia dire Con Horde mod, cioè tipo La modalità sì. difficile sta per iniziare e io non ho munizioni per razza di imbecilli che non siete altro. Ok, allora dice che questa modalità è difficile. Ehm, io non dovevo andare qua, vero? Raga, non, non, ho, non ho munizioni. Ehm, come faccio? Cioè, ok, ho capito che è Horde mod, però. Horde sto grande. Qua cos'è che c'è? C'è una tenda. Non, non va! Raga, non posso sparare, io cosa devo fare? Iscrivetevi al canale, e lasciate like.